Allora, saluti a tutti voi, e stavolta saluti, salve, come dicevano i latini, è appropriato perché eh, vi mando questo, questa esplorazione video per la nostra Pasqua, per la nostra Pasqua e che vuol dire per la nostra resurrezione per la nostra risorgenza, per la nostra rinascita, come dico io. Tutti quelli che mi incontrano e con i quali ci scambiamo i saluti, io oggi non dico buona Pasqua, dico buona rinascita, buona rinascita. Perché la Pasqua è per noi, l'abbiamo forse dimenticato perché... La religione piano piano tende a far dimenticare l'essenza del messaggio spirituale, ma questo, questo simbolo, se vogliamo chiamarlo, al di là del fatto storico, che pure è interessante, ma non è in questa sede che vogliamo analizzarlo, questo simbolo è il simbolo di una rinascita dopo una morte. È il centro del significato della religione cristiana e al di là delle religioni che ripeto non ci interessano in quanto tali ma ci interessa il messaggio spirituale il significato è la rinascita la resurrezione cosa ci racconta la vicenda di gesù la vicenda di gesù che viene tradito viene consegnato sommariamente processato e interrogato sommariamente da ovviamente da umani che volevano semplicemente la sua condanna ma non volevano capire non avevano nessuna voglia di capire eppure avevano ascoltato il messaggio di Gesù avevano ascoltato le sue parole d'amore avevano ascoltato l'afflato e il dono di sé che egli faceva ma questo li aveva terrorizzati dopo forse Iniziali entusiasmi, eh, grande acclamazione, dopodiché si è rivelato il messaggio dell'amore fondamentale, quello della rivoluzione e quindi del terrore di tutti coloro che vogliono mantenere le cristallizzazioni borghesi. Perché questo è quello che vi vado a dire oggi. Un anno fa vi lasciai un messaggio con un video, potete andarlo a cercare, forse ve lo metto sotto in descrizione, che diceva siate innamorati. Il succo era Gesù è stato scoperto dagli occhi della Maddalena. La risurrezione di Gesù eh, è avvenuta nei Vangeli canonici per gli occhi della Maddalena, che amava profondamente Gesù. Ora, lasciamo perdere chi di voi vuole credere che ci fosse un altro rapporto. Non ci fosse, ma non è importante. La cosa sicura che Maddalena amava Gesù ed è di questo amore che lei si è nutrita per avere gli occhi per vedere la resurrezione, la rinascita di Gesù ed è di questo amore che noi dobbiamo nutrirci per poter vedere l'oltre, l'altrove, ciò che la vita normale sembra nascondere. Quindi siate innamorati, certo siate innamorati, ma oggi a distanza di un anno vi dico che cosa significa questo e come passare attraverso ciò che porta con sé l'amore. L'amore è rivoluzione, l'amore è rivoluzione, l'amore è eh, distruzione delle, delle strutture cristallizzate e borghesi e riapertura verso il nuovo, verso l'oltre. E come avviene questa distruzione? Avviene tramite le forze dell'oscurità, le forze dell'invidia, le forze che devono animare l'esistente. Per esserci l'esistente ci devono essere entrambe le forze e perciò anche tra coloro che vi sono più cari, tra coloro che vi sono vicini, ci saranno coloro che dovranno fare il ruolo di Giuda. Perché questa si racconta la storia di Gesù. Giuda amava Gesù, ma nonostante questo ha dovuto incarnare le forze dell'oscurità per poter permettere la storia di Gesù, il simbolo, l'archetipo e l'apertura verso il nuovo. Se non, tradito, se non fosse stato tradito noi non avremmo avuto il messaggio di rinascita. Cercate di capirmi, io non sto facendo adesso un'indagine storica eh, sull'esistenza sull di Gesù, ma io sto guardando gli archetipi che questa meravigliosa narrazione ci lascia e ci regala. E eh, eh, gli archetipi sono pieni, sono vibranti. Il tradimento di Giuda è l'archetipo di colui che pur amando non riesce ad attingere alla luce d'amore, ma attinge all'invidia, alla gelosia e a tutte le forze oscure che dall'amore si polarizzano e vogliono distruggere ma questa distruzione è necessaria per cui inconsapevolmente Giuda e c'è stato un grande scrittore eh, che ha <ride> ipotizzato questa alleanza fra Giuda e Gesù in cui i due si mettevano d'accordo per poter muovere queste forze e Gesù, eh, Giuda ci, si prendeva il ruolo più, più tremendo infatti queste forze devono esserci per permettere che venga distrutto il vecchio e si apra il nuovo in ogni azione d'amore in ogni missione d'amore c'è questa eh, fare veramente piazza pulita del vecchio e la rinascita del nuovo e così dopo siate innamorati di un anno fa io vi dico l'amore porterà rivoluzione nella vostra vita sappiate accogliere le forze della distruzione perché esse, anche se sul momento sono dolorose, sono dolorosissime, perché Gesù ha sofferto per il tradimento di Giuda. Con un bacio mi tradisci, con un bacio mi tradisci, con un bacio mi tradisci, e si può dire ancora oggi, con un bacio mi tradisci. Ha sofferto tanto, ha sofferto del tradimento della gente, che sembrava amarlo e poi dopo lo ha barattato con Barabba, eh, salvando Barabba, La, ha sofferto del, del, del processo sommario delle sue persone, ha sofferto dell'abbandono di Pietro e dei suoi eh, apostoli e discepoli che nel momento del giudizio hanno avuto paura, si sono allontanati da lui, dichiarando di non conoscerlo ha sofferto di tutto questo, ha sofferto le frustate, ha sofferto i chiodi, ha sofferto la croce, ha sofferto il Calvario, la, salite, la salita al Monte Calvario, ha sofferto immensamente nella sua umanità, perché era un Dio calato nell'uomo e questo non gli toglieva la sofferenza. E con quella sofferenza però ha saputo vedere oltre e nonostante abbia chiesto da umano, padre, allontana da me questo calice, se possibile. Ma ha chiuso la sua frase con, si è fatta la tua volontà e non la mia. L'umano tenta di allontanare la sofferenza da sé perché, come è naturale che sia per qualsiasi animale, non la vuole, non la desidera. Ma lo Spirito che è nell'essere umano, che non è essere animale, lo Spirito che ci lancia oltre nella missione che abbiamo noi, esseri umani, lo Spirito che è Dio, lo Spirito ti dice questo è necessario perché costruiremo del nuovo, dell'immenso, del grande, questo è necessario. E così, e così succede che ci lasciamo tradire, ci lasciamo offendere, ci lasciamo processare, sommariamente, per risorgere al nuovo. E questa la consapevolezza di queste forze che operano nella vita è fondamentale, perché se noi vogliamo. Essere pienamente vivi dobbiamo pienamente amare, senza confini di giudizi, di cristallizzazioni, di strutture borghesi, dobbiamo amare. Non abbiate paura del giudizio del mondo, perché questa nuova vita può avvenire solo se amerete al di fuori. E amerete non significa, non significa sia chiaro, quello che questo momento spesso ci propone, cioè eh, usa il corpo per godere di qua e di là. Non è questo, questo è quello che il diaballo vuole farci credere, questo è quello che i nostri giudici e, e detrattori vogliono dire di noi, ma è nell'amore invece, senza confini che bisogna andare e stare e se si sta nell'amore non c'è cosa sbagliata, non c'è cosa sbagliata nell'amore, nell'amore reale. Perciò se voi vorrete rivoluzionare la vostra vita, attingere a questa potenza che è nell'amore, accadranno cose forti intorno a voi e l'umano sarà in tribolazione, sarà tentato di, di tornare indietro, sarà tentato di smettere, ma questa è la tentazione. Padre, se puoi allontana da me questo calice, ma sia fatta la tua volontà, non la mia. E con quell'ultima frase Gesù si consacra al suo essere divino, si consacra al suo essere divino. Allora io dico a voi, dopo un anno, Consacratevi al vostro essere dei, al vostro essere dei e andate oltre la sofferenza necessaria perché tutto sia fatto veramente raso al suolo e ricominci il nuovo. Amate e non abbiate paura di rompere le cristallizzazioni perché deve nascere la vita nuova, la vita nuova come la chiamava Dante nell'amore deve nascere e non può che nascere attraverso il coraggio di rompere con il vecchio. Perciò adesso il lavoro che io vi proporrò sarà tutto centrato su questo, perché questa è la mia vita, questa è la mia esperienza. Come potrei io portare a voi qualcosa che non vivo sulla mia carne, che ho vissuto mille volte e che vivrò ancora altre mille volte? Io porterò questo e sempre solo questo: perché è la mia esperienza della mia carne, e nulla che io porto a voi non viene dalla mia vita, e perciò adesso lavoreremo sulle forze di creazione e distruzione, su questo abbracciare l'amore e lasciarsi andare alla distruzione e alla creazione. Non è importante chi agisce questa distruzione, verranno queste forze, ci stanno, servono a fare piazza pulita, ma la cosa importante è che esse non sanno di servire alla costruzione del nuovo. Noi lo dobbiamo sapere, noi che siamo nello spirito, noi che siamo dei, dobbiamo sapere che le forze di distruzione che si muoveranno servono alla costruzione del nuovo, sono, sono funzioni dell'azione spirituale. E perciò, a partire da questo nostro ritiro seminario in Friuli, la prossima settimana, il weekend della prossima settimana, in questo bellissimo posto, il posto giusto, in mezzo alle prealpi eh, friulane, in mezzo alle grotte, eh, a, a, alla natura che fiorisce, noi lavoreremo su come incarnare, diventare potenti, Cosa significa diventare potenti? Accogliere le forze della creazione e della distruzione, come farle ruotare, come essere veramente nello spirito, come rivoluzionare la nostra vita. E con questo diventeremo portatori veramente del nuovo, della rivoluzione che deve venire. Questo sarà il nostro slancio. Nell'amore, nella forza creatrice, questo sarà il lavoro che io porterò d'ora in avanti. Queste saranno le mie braccia, la mia carne, dedicate per sempre e senza nessun confine all'amore, all'amore, di cui la forza più grande è la poesia, la poesia meravigliosa, la poesia che ci slancia verso i territori dove non esiste più il giudizio, la poesia che si trasforma, la poesia che ci mette in discussione, che mette in discussione tutte le forze razionali che vogliono cristallizzare, spiegare, giustificare di fronte al mondo, mentre vivere è altro. Ed è nella poesia la più grande essenza della vita, la più grande essenza della vita. E allora vi voglio regalare questi versi di Eliot, Apertisi a me come dono per voi. Non cercate la comprensione, ascoltate, ascoltate l'afflato che ci racconta con altre logiche che non sono quelle razionali, mondi, i mondi da cui veniamo. Altri echi. Io non so. Altri echi abitano il giardino. Altri echi abitano il giardino. Li seguiremo? Li seguiremo questi altri echi. Presto, disse l'uccello, trovateli, trovateli, trovateli, disse l'uccello. Trovateli, girato l'angolo, attraverso il primo cancello, nel nostro primo mondo. Seguiremo l'inganno del tordo? Seguiremo l'inganno del tordo? Nel nostro primo mondo erano là dignitosi, invisibili, si muovevano senza pressione sopra le foglie morte, nel calore autunnale, attraverso l'aria vibrante, e l'uccello cantava, cantava in risposta alla non udita musica nei cespugli. Poi passò una nuvola, e il laghetto era vuoto. «Via!» disse l'Uccello, poiché le foglie erano piene di bambini, nascosti con eccitazione, trattenendo le risate. «Via, via, via!» disse l'Uccello. «Il genere umano non può sopportare molta realtà» il tempo passato, il tempo futuro, ciò che avrebbe potuto essere e ciò che è stato, puntano ad un fine, che è sempre il presente, che è sempre il presente. Amate oggi, nel presente. Vi abbraccio, buona rinascita. Buona Pasqua, buon viaggio nella vita.